Marco da ieri sera è ufficialmente candidato alla segreteria del Prodito del Stiamo a piacere perché non sono molto il problema dei documenti. Questo forse è il primo laurea che sono. No, perché bisogna dire che l'arrivo è il mio figlio. Come? No, Fioranino, non ci arrivo. Allora, stiamo sentendo, cara Laura, ripenderci spesso, quasi tutti i giorni, che questa per noi è un'alleanza innaturale. E lo diciamo quasi contenti, mentre per noi questa è un'alleanza naturale. È proprio naturale essere qui, essere qui oggi a Roma, mentre c'è la manifestazione per la Costituzione, abbiamo dovuto, ci sono dei democratici, io là, che si sono manifestati poco. Eh no, perché non partecipa a questa manifestazione ho sentito distinguo efficacissimi sottili ma in realtà lì ci sono i nostri elettori ci sono le nostre ragioni ci sono le battaglie che qui detto non abbiamo colto invece qualcuno di noi correva la mia vita mi passa la regia perché queste cose, diciamolo senza presunzione ma con orgoglio, Walter Tocci, che è un mio mito ormai totale, io ho la maglietta e la roba con Tocci, scrivo io, <ride> prima dicevano, ma abbiamo accolto delle svolte, e eh no, però nel PD c'erano quelli che le coglievano, non sto parlando di noi che siamo qui, ma dei circoli che hanno raccolto le firme per l'acqua pubblica, in quelli che si sono precipitati a firmare per il referendum elettorale, quello di Parisi, vi ricordate? e in quelli che cercavano di parlare di quei temi che la politica nazionale ha sempre guardato con un po' di sufficienza, la mobilità, l'energia, tutte cose che non saranno mai, come se lavoro, conoscenza, ambiente fossero separati, come se la cultura non c'entrasse, come se ci fosse da tirare fuori alla fine il compagno che se ne occupa, ma un esempio abbiamo un compagno nascosto in una tenga che facciamo uscire alla fine dei nostri convegni perché deve parlare di cultura poco, perché poi bisogna andare via. E invece tutta questa ricchezza noi l'abbiamo per il Partito Democratico. E il Partito Democratico sono gli stessi elettori nostri che hanno voluto a febbraio dirci che non ci votavano più, perché 4 milioni di quelli che hanno votato il Movimento 5 Stelle sono nostri elettori. E a me francamente interessa poco discutere con Grillo e Casaleggio, ma con quei 4 milioni sì li vorrei riportare a casa. Le persone che fanno parte di questo partito da sempre perché questo partito è sempre esistito è un marco di forza che la sinistra italiana c'è sempre stata che vada, io lo dico da Rodotà a Prodi così ci rendiamo conto anche del disastro che abbiamo combinato perché quelle sono due figure che facciamo fatica a dimenticare bene, tutte queste persone ci stanno guardando con gli occhi un po' di fuori da qualche mese a questa parte io lo dico senza essere dispettoso verso Enrico verso Giorgio Napolitano va tutto benissimo però qualche problema c'è qualche tanto, problema c'è mi faccio arrivare va tutto benissimo serve dopo. va tutto benissimo ma il problema è che noi 201 adesso io per il congresso farò fare una prova catigrafica voglio vedere se il risultato è cronico che magari è un problema però io questo, questo tema come diceva giustamente Laura non l'ho dimenticato e non ho dimenticato che quello è stato lo scivolo che ha aperto questa storia e a me non mi fregano, perché non mi vengono a raccontare che noi abbiamo fatto tutto perché dopo, prima o poi, Berlusconi non ci sarebbe stato più, perché la riforma della Costituzione ce cioè l'abbiamo anche a farla con Berlusconi, perché la, la finanziaria di fatto, la legge di stabilità e tutte le norme fiscali le abbiamo prodotte con Berlusconi, tanto che non riusciamo a E che difficile. È difficile, Se io penso, guardate, io ho un'ossessione, che sono i giovani veri, perché sono stanco di essere definito tale, e quindi sei giovane fino a 65 anni, adesso la riforma fornero anche 66, 67, insomma, no, non c'è problema. Siamo tutti ragazzini, ma i giovani veri, hanno diciamo 20 anni, sono loro che hanno l'età dell'oro, noi le pensioni d'oro, gli stipendi d'oro, l'unica cosa dorata che abbiamo, sono i nostri ragazzi, quel loro sguardo che è pieno di energia, però è triste, in cui possano studiare, lavorare e poter scommettere su di sé e su di noi e tutti insieme parlo per dare futuro a questa Italia non l'abbiamo fatto e cosa vi dico? tolgo l'immo a tutti sulla prima casa ma quella è la risposta ma non, non voglio farlo spiritoso ma quella è la risposta la risposta è quella di non riuscire a vedere quali sono le ingiustizie vere in questo paese che conosciamo tutti perché ha ragione Valter le emozioni le abbiamo scritte sono uguali più o meno, no? Oggi ho scoperto che c'è una voglia di fare referendum interni in tutti i candidati, ammazza, cioè, noi abbiamo un Papa che telefona uno a uno, prima eh, o poi chiamerà anche voi, e vi PD che non vi chiama mai, però tutti i candidati propongono referendum interni. Ti ricordi Laura quando li abbiamo proposti noi in silenzio di tomba? Allora dico, ma cosa rispondiamo di questa voglia di essere rappresentati? Che è la questione del millennio, perché in tutto il mondo si chiedono chi ci rappresenta, dove siete, dove si prendono le decisioni, anche quelli dell'acqua non votavano per il 7% del, della remunerazione del capitale investito, votavano per sapere chi decide del bene primario che hanno in casa, questa era la domanda di sovranità democratica, allora io lo farei così il congresso, aprendo questo spazio a tutti quelli che hanno qualcosa da dire in termini di innovazione, di progresso, di diritti, anche sui diritti, abbiamo fatto una cosa sull'omofobia stiracchiata con dentro un emendamento sbagliato. Quando dobbiamo parlare di matrimoni egualitari, di matrimoni che hai tradotto per essere comprensibili, usiamo delle formule incredibili, siliconici. Sì, Uno dice che è, perché dobbiamo, non dobbiamo mai affrontare il tema, non possiamo buttarlo nella discussione, non possiamo aprire noi come partito una grande riflessione su questi temi, perché ci spaventiamo prima. E su altre cose posso dirlo, non abbiamo, finisco su questo perché non abbiamo molto, dobbiamo andare, dobbiamo tempo, dobbiamo andare tutti insieme dalla ruota degli altri amici per, per ascoltarli, per sì. manifestare per la costituzione. ma io non ho più tempo da perdere, non so, ma non nel senso renziano o futurista, io non sì. ho più ah. tempo da perdere, non lo dico perché quella è la sottile differenza, sono un po' più morbido, ma nel ragionamento, non ho più tempo da perdere io ieri sera la televisione con Maria Stella Gemmini che è da sempre una metrocutrice e non va vale. potrebbe capitare di Formigoni che è teoricamente è più vicino a noi della Gemmini sì, perché così c'è cioè, un PDL buono in cui c'è il Formigoni e un PDL più credo in cui c'è la Gemmini. ma non è a questo il punto. La Gemmini era in un travaglio perché poverina diceva sulla legge Possifini noi l'abbiamo fatta, non è che possiamo toglierla. E noi invece dobbiamo togliere la legge Possifini. Perché non è possibile, io non lo so, non so come spiegarlo, ma non posso stare in televisione con un mio alleato che dice è eh no ma perché non c'entra niente con la vedusa. e invece non è vero. E guardate c'è un fatto culturale, il motivo per cui lo dico, che io voglio sprigionare le forze di questo paese, e sprigionare questo paese in se stesso. Perché non è possibile che noi nel 2013 abbiamo ancora delle persone che dicono che se mettiamo più soli ci sono le donne, perché bisogna essere sempre strozzi e maschilisti, ci sono le donne che vanno a fare terribile che però io imputo a questa sottocultura che ci ha devastato che una donna è morta mentre stava partorendo sì, di quel naufragio saranno contenti di averlo impedito, saranno contenti di aver denunciato per anni i pescatori che aiutavano le persone che appunto non riuscivano a raggiungere viva e eh no però di questo si tratta, o noi le cose le prendiamo sul serio oppure ci teniamo un po' tutto quello che c'è, un pochino di quello che c'è e mi chiedo quanto tempo possiamo aspettare allora nel dubbio che vi lascio noi però dobbiamo fare un congresso in cui tutte queste cose le rimettiamo al centro in cui tutte le questioni che abbiamo a cuore le battaglie per cui spendiamo i sabati pomeriggio e le serate per cui lasciamo a casa i bambini per cui abbiamo, perdiamo tempo al lavoro alla carriera professionale tutte queste cose devono avere un senso più forte perché se no è inspiegabile la domanda con cui ci lasciamo stasera è perché bisogna continuare ad impegnarsi ve la faranno in tanti in manifestazione, perché siete ancora nel PD. Ce lo chiedono tutti quelli che sono di appena prenduti voi, non ci resta che piangere. Nella la cosa che la musichetta e c'è un signore che diceva oh, perché ancora nel PD. E noi dobbiamo rispondere con gli argomenti, le parole che avete sentito, ma con un concetto fondamentale, che è che noi siamo un grande partito, dove puoi essere d'accordo pure con Fioroni, perché io raccolgo la provocazione di prima, ma con Fioroni sugli F35 io ero d'accordo. Non ho capito ancora perché abbiamo votato per la mozione così molle, quando c'era nel gruppo una grande trasversalità, è eh, una grande come dire, no, l'ho capito ma non mi do la risposta perché ovviamente sono sempre le larghe intese che sennò Mauro ci rimaneva malissimo, eccetera. Però dice un grande partito, un grande partito che qua noi ci possiamo confrontare, possiamo mettere in gioco, e lo possiamo fare in modo democratico, per cui quel ragazzo la diffondò con la magliettina grigia, conta come me, che è l'unica risposta da dare anche a Grillo e per dare un'idea di rivoluzione vera che alla fine loro discutono tanto, questi ragazzi noi li abbiamo conosciuti, li vogliamo bene, fanno delle riunioni infinite, sono stravolti, voi li conoscete un parlamentare che li rendono da quello che non lo è perché sono stanchi, ci hanno occhiali, e fanno tutta l'unanimità. Un Però quando fanno una cosa autonoma, c'è sempre qualcuno che gli spiega che non avrebbero dovuto, che devono ritirare quella cosa che hanno fatto. Ecco, io voglio un partito in cui ci siano le persone di buona volontà, le persone convinte, le cose che diceva Laura, e anche le sensibilità che non abbiamo saputo rappresentare in questi anni, lui si decida insieme ed è per questo che la questione della fiducia la risolviamo insieme con il congresso. La fiducia verso questo governo, la fiducia tra di noi, quella di 101, la fiducia verso da recuperare con le persone. Ecco, abbiamo un modo per farlo, che è banalmente farlo, Iniziamo fra dieci minuti in Piazza del Popolo e andiamoci dentro perché potremmo cambiare la politica. Ci stanno sottovalutando. Conta, mi capisco, Franceschini è andato a Renzi, Mazzaro, uno dice la notizia tipo National Geographic, grande ci avresti scommesso tutto su quella scelta, da lei ancora un governo, va bene, c'è cioè, Vittella che è fantastico, perché almeno qui no, picchia da solo, eh sì, facciamo un confronto sulle cose serie e sostanziali e ci appassioneremo come non abbiamo mai fatto, almeno negli ultimi tempi, per cui grazie ragazzi, grazie